Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 17 agosto, e andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali. L'apertura è dedicata al bonus 200 euro, con le novità anche per i pensionati nel DL aiuti i requisiti per ricevere l'indennità... E poi il contributo straordinario, vincoli stringenti per la modifica dei dati delle lipe e ancora apertura della partita IVA in Italia anche con residenza all'estero, le istruzioni delle entrate. E il pagamento bonus 200 euro, IMSS completata la prima fase a ottobre, la eh, seconda. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus 200 euro, novità anche per i pensionati nel DL aiuti bis, i requisiti per ricevere l'indennità sono all'interno dell'articolo di Rosi Delia sul bonus 200 euro, novità anche per i pensionati nel DL aiuti bis, entrano nella platea dei beneficiari e delle beneficiarie anche coloro che ricevono i trattamenti con decorrenza entro il 1 luglio, i requisiti per ottenere l'indennità dall'IMS in attesa di istruzioni. Sono riportati all'interno dell'articolo. Per quanto riguarda il bonus 200 euro il decreto aiuti bis porta novità anche per i neopensionati e le neopensionate. La platea eh, include i beneficiari e le beneficiarie di eh, trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 1 luglio e non solo entro il 30 giugno. 2022 per accedere all'indennità una tantum in ogni caso è necessario rispettare una serie di requisiti in primis quello che riguarda la soglia reddituale dei 35.000 euro annui per conoscere i tempi di pagamento si attendono le istruzioni dall'Inps. i dettagli sono all'interno dell'articolo proseguiamo ancora con il pagamento del bonus 200 euro l'IMS completata la prima fase a ottobre la seconda l'articolo ancora una volta di Rosi Delia sul pagamento del bonus 200 euro. L'Inps fa sapere che è stata completata la prima fase per pensionati e pensionate e nuclei percettori del reddito di cittadinanza. In corso invece l'accreditamento a Colfe Badanti, l'appuntamento ad ottobre per la seconda tornata destinata alle altre categorie, tra cui disoccupati, collaboratori e stagionali. Il riepilogo è nel comunicato stampa del 16 agosto 2022. Cambiamo argomento. Contributo straordinario. Vincoli stringenti per la modifica dei dati delle lipe. Per quanto riguarda il contributo straordinario contro il caro energia, i dati delle lipe che determinano la base imponibile possono essere modificati solo a determinate condizioni. Il soggetto deve dimostrare una correlazione delle operazioni passive territorialmente non rilevanti e finiva con altre operazioni attive fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. Lo spiega la risposta all'interpello numero 420 del 12 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e il testo integrale del documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate è scaricabile attraverso l'apposito box Passiamo all'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda l'apertura della partita IVA in Italia anche con residenza all'estero. Ci sono le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, anche in questo caso l'articolo è di Rosi Delia e eh, si concentra sull'apertura della partita IVA in Italia anche con residenza all'estero per svolgere un'attività libero professionale. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sono contenute nella risposta all'interpello numero 429 del 16 agosto 2022. Partendo dai concetti di soggetto passivo IVA e eh, domicilio fiscale, sono fornite le opportune spiegazioni. Vediamo che. Per quanto riguarda la residenza all'estero, non preclude la possibilità di procedere all'apertura della partita IVA in Italia per svolgere un'attività di eh, libero professionista centrale al domicilio fiscale, inteso come centro dei propri interessi e non come luogo in cui si eh, risiede. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 16 agosto 2022. Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole arriva dall'analisi di un caso. Pratico anche in questo caso il documento è scaricabile attraverso l'apposito box diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre invece sulla riforma della Previdenza pensioni senza misure dal 2023 e torna alla Fornero le proposte elettorali dei partiti e poi ancora Calcio e TV da Zan come ottenere i risarcimenti per i disservizi il modulo PDF per il rimborso e i numeri del giorno, 10,1% riguardano il Regno Unito e l'inflazione record al 10,1%, mai così alta dal 1982, e 2766% che riguardano il debito pubblico nuovo record a giugno in sei mesi è salito del 2%, fino a 2766 miliardi. Un altro articolo a cura della redazione economica riguarda il fisco, ma la flat tax è davvero una buona idea, ecco le sei condizioni per farla, funzionare e poi l'energia cala la benzina petrolio ai minimi da gennaio gas in fibrillazione per la siccità l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è intitolato il grande accordo energetico di cui l'Europa ha bisogno per sconfiggere Putin parte dall'analisi della complessa situazione che ha visto incontrarsi tre differenti crisi la prima legata agli effetti di lunga durata del covid la seconda che invece riguarda la crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina e la terza che è la riduzione della produzione di gas in alcuni paesi europei tutte queste situazioni portano alla necessità di una risposta europea veloce e eh, che sia concordata all'unanimità per poter rispondere alle azioni russe che limitano le forniture del gas europeo